Salve a tutti ragazzi, qua Dato, canale da team, benvenuti in questo nuovissimo video Siamo oggi su NBA Street Showdown, come cazzo ho detto, NBA Street Showdown Ed è un gioco della PSP, lo sto giocando tramite un emulatore, PPSSPP si chiama emulatore. Ed è bello sto gioco, perché si possono creare personaggi come Gianni Morandi Rip, piccolo Gianni E... direi che avevo già iniziato un torneo, vi faccio vedere Allora, questo gioco... Indubbiamente ve lo porterò sul canale perché è uno dei miei giochi su cui ho passato tipo l'eternità da bambino, tipo dai 7 ai 9 anni più o meno. Cioè tipo... No, forse un po' dopo i 7-9 anni. Forse è 9 anni. L'ho comprato quando avevo 7-8 anni, non ricordo. Comunque è una figata. Quindi giochiamoci. Vabbè, ho già tutte le squadre, vabbè. Comunque, i migliori sono Daim e... e il tipo qua è il Nigone. E si gioca. Ho disabilitato la musica che in realtà... È Gianni Morandi, vedi? Gianni Morandi. Quello che vedete lì, quelli col cappellino, è il nostro Gianni. Attenzione. Qua bisogna beh, fare i trick per totalizzare tipo i punti. Vaffanculo, sbagliato. Fare i megatiri, però. Grandissimo. E, e sto gioco è una figata. Cioè, puoi creare il tuo personaggio e fare la... Fare un cazzo. E fare appunto la farlo tipo diventare pro, assegnandogli dei punti non ci provare ce l'ha fatta lo santo e niente, questo qua è Gianni Morandi ciao a tutti, mi chiamo Gianni Morandi, sono fighissimo, un abbraccio un mega tiro. e niente, Gianni Morandi però e sto giocando una figata, cioè raga, compratevelo che la vedo dura comprarvelo però Perché poi non ci potrete giocare sto giocando col controller io Ci sto giocando con... con il controller attaccato al pc e, e niente cioè qua bisogna Allora spieghiamo un attimo perché di solito i giochi che faccio non li spiego Bisogna fare dei trick come in sto caso adesso faccio vedere il replay Dei trick Allora se tramite il trick io tra virgolette blocco l'avversario cioè Non so gli do fastidio all'avversario per spiegarci O le, questo gli ho rubato la palla Ecco come adesso per esempio vi farò vedere Eh non ci sono riuscito Vabbè, se il trick per le povero non vale un cazzo e all'avversario non do fastidio, vale metà dei punti. Invece, siccome adesso lo, lo trollo... Ma perché sei spostato, pezzo di merda? E mi dà il doppio dei punti. <coughs> Poi per fare la combo bisogna, appunto, fare un tiro e una schiacciata. Ovviamente la schiacciata vale di più, a seconda di che schiacciata si faccia. Per esempio, se faccio la schiacciata merdosetta... Ecco, come adesso... No! Questo è il Game Breaker, come... Per spiegarci per chi ha giocato a, a FIFA Street, ok? In versione basket Ok, quindi dovete fare i trick, bla, bla. Ed è una figata come gioco La rimorando ancora, vedi? Adesso faccio il trick Poi si può fare contro il tabellone O contro la sua testa E poi fai la mega schiacciata Questa qua è una mega schiacciata, è bene, sì e... e ti dà un botto di punti per caricare il game gamebreaker Allora, il gioco è una figata Così si stilla la palla, cioè si, si fotte la palla con che cattiveria? Uh. Tiro di merda. E... Niente, c'è cioè questo gioco. Ben... Cazzo ha fatto! Ci ho fatto rimbalzare la palla sul tabellone. E poi mi ha... E, e poi tipo l'ha presa in aria. Wot, vabbè. <coughs> cioè, sto gioco è una figata, io ve l'ho detto. E Quasi tutti comunque lo possono usare, perché... A meno che voi non abbiate proprio un PC Proprio che va a fuoco Come era il mio di una volta, no, beh, Anche, Pressione sul mio riuscivo a usarlo L'emulatore da PSP è molto leggero E quasi tutti i giochi sono compatibili Raramente ci sono giochi che danno problemi a livello di emulazione, bla bla bla, cosa, bla bla E no, tu non me lo fai un tiro così Ti prego, prendi la palla Ok, adesso sto per perdere il game breaker però No, non lo perdo più cioè, Attenzione! L'amica mica schiacciata! E niente, questo qua è il Game Breaker, easy win, easy life. Mi sono Gianni Morandi. Col cappellino, Eh che swag che ha Gianni Morandi lì. Dai, cioè. E ti dà col Game Breaker 2 più 2 punti a te, meno 3 a loro sfera schiacciata. E niente, così li porti a zero. La difficoltà che sto giocando è medio. Affanculo. E! Quando loro fanno i trick, se tu premi due turbo, cioè quelli per correre più veloce... E insieme al tasto per fotter la palla Gli puoi fare il cosiddetto trick counter Cioè, gliela fotti al volo Mentre lui fa il trick Ed è una figata No, non ci provo neanche a... Ecco, adesso vedete, mi darà 3000, esatto Perché io l'ho fatto anche cadere insieme al trick Ok Olè, trollato Easy E niente, so che è una figata Sento rumori strani Ripeti Attenzione, ancora Gianni! Un abbraccio! Cos'è? No, adesso però anche loro al Game Breaker Ai. Ti sto fottendo- ecco Come adesso, il trick counter gli ho fottuto la palla non ci provare a bloccarmi Attenzione Nigga No ah. Easy! Un abbraccio a tutti dai, sto gioco è una figata, dai, mettiamolo Allora, abbiamo vinto la partita, bla bla bla Vabbè, i, i, i DP sono i quelli dev point Quelli con cui puoi potenziare il tuo personaggio Ora questo qua era la prima parte di un torneo <coughs> Si va al meglio della 3, mi pare LeBron James, dai <coughs> Facciamo, dai me LeBron James, dai Bestie Seconda partita Sto gioco una figata si può dire poco Questo qua è l'intro Che è una figata anche l'intro Niente, c'è sto gioco Ah! <coughs> anche le versioni della Playstation 2 Come NBA Street eh, Volume 2 E NBA Street V3 sono bellissimi Vi consiglio di giocarci Ho ricomprato la Play 2 apposta per giocarci Sì, vi porterò dei video anche su quelli Perché sono giochi veramente fantastici Oltretutto il livello di personalizzazione Su quei giochi è abbastanza alto Ovviamente questo qua è una versione PSP Quindi non c'è tantissima roba Però rimane comunque un gioco Diciamo fatto abbastanza bene Ti puoi fare tanti personaggi bla bla bla. Fino a un massimo di 10 o 12 Ricordo Questo qua è il terzo Con cui devo ancora finire la storia Ossia il nostro Gianni Morandi <coughs> E non ho bloccato la palla Attenzione Attenzione dai, passagliela a lui, però! Sì, ogni tanto succedono queste cose che tu premi per passare, ma non gliela passa lui. Succede. È un gioco con delle imperfezioni. Easy. Dai. Oh! Easy! Cioè, arati proprio. Qua proprio si, si parla di arare le persone, No, volevo fare il figo. Ho semplicemente fatto una stanzata. Cioè, volevo fare tipo. La schiacciata, poi fare il fake, passargliela all'abbraccio all Gianni e niente. Easy. Affanculo, sbagliata, gli la palla. Ah! E eh, cosa vuoi fare? Coddia sai cosa vuole fare? Easy. Ma perché voglio? Volevo che facesse la schiacciata. Vai. Fai il trick. Così te la foto la palla. Gamebreaker 2. Gamebreaker 1 e la sfiati. Che mi ha fatto? Cosa mi ha preso? Sei no. È illegale. È illegale quello che mi ha fatto. Seriamente. Olé. Momento mega pro in cui si fanno tutta roba. Pro... No! Come cazzo ha fatto a fottermi la palla? Come? Se così! Di cattiveria! Scusa! Devo assolutamente recuperare. Quindi facciamo un bel tiro. No. Tipo... <coughs> non prendiamo mai più tiri del genere. Ancora più easy per me, cioè, raga, ve lo dico. Ma sono troppo bro Morandi, Gianni Morandi ancora. Tenta di fottere la palla. In realtà si trova. Sotto canale secondo me. Oh, no, non c'è nessuno. Non mi prendimi la palla però. Che fake Che fake gli ho fatto. Easy, proprio Mi tipo arato Ma ah, di cattiveria Stop Boom Lebron James A casa Eh, ho un po' recuperato dai No Fotti la palla, fotti la palla Niente L Ho provato tipo a ucciderlo di cattiveria ma Niente da fare C'è uno corre raffreddato si sente, ovvio LA CATTIVERIA DELLE COSE! E anche nelle schiacciate, in particolar modo. E nei partiti oltretutto. Sì, ok, vabbè. C'è una roba del genere, era proprio da quittare. Cioè, disinstalla il gioco. Boom. cattiveria. Eh, vorrei, vorrei finire col gamebreaker, però. Uffi. Ma vai via. Ciao. Gianni Morandi ancora Oh il balletto di Gianni Attenzione Il balletto di Morandi Guarda lì La cattiveria Questo Signori È NBA Street Down. Ovviamente Ogni fine partita Adesso vi faccio vedere Potrete scegliere un, uh, un giocatore Della squadra avversaria E metterlo nella vostra E vabbè io Ovviamente Alla squadra OP E come vedete beh, Completato questo torneo Che praticamente L'ho rigiocato devo fare appunto la è morto il controller, no? ok, ciao devo fare appunto l'ultimo che è Harlem che è il quartiere dove mh, appunto devi sfidare tutte le leggende in cui ti ci devi un attimo mettere e questo, signori è NBS Street Showdown vi ricordo di <coughs> mettere mi piace al video o non mi piace per valutare appunto il mio lavoro condividere il video, lasciare un commento appunto se volete altri video appunto di NBA Street Showdown e ragazzi un ritorno nel passato fantastico direi Anche se questo gioco non è sempre stato un gioco Diciamo molto conosciuto E niente Ci vediamo ad un prossimo video Ciao a tutti